Sistemazione del ricevente sul lettino Una volta posizionato il ricevente sul lettino Assicurarsi che il capo sia leggermente sollevato E che noi in posizione di, di, di lavoro Possiamo osservare il viso della persona Vedremo il motivo durante le lezioni Quando facciamo il trattamento del viso rilassante È opportuno togliere il cuscino sotto la testa del ricevente Magari appoggiarlo vicino a noi Fare il trattamento con il collo più dritto possibile e poi rimettere il cuscino sotto la testa del ricevente. Non lasciare mai il ricevente quando si arriva ai piedi. I piedi possono uscire dal lettino 15-20 cm oppure rimanere sollevati con un cuscino per far sì che il nostro trattamento e il nostro modo di operare sia più in linea possibile. È opportuno? mettere una piccola coperta o un cuscino sotto la zona pulpli del ricevente per evitare tensioni, così anche nella zona lombare. È opportuno chiedere al ricevente, anche se questo lo facciamo nell'anamnesi, se ha problemi lombari, se ha problemi di articolazioni, perché stando 50 minuti fermo sul lettino magari potrebbe avvertire dolore dolori sparsi che non gli permettono di rilassarsi. È importante anche chiedere un feedback alla fine del trattamento se, per quanto riguarda appunto il suo stato di, di rilassamento e magari trovare delle sistemazioni migliori per i prossimi trattamenti.